l'esposizione a contaminanti eh, rappresenta eh, la nostra quotidianità. Il BioScience Research Center è un centro di ricerca privato che eh, si occupa di fornire servizi altamente qualificati di analisi eh, nel settore ambiente, agroalimentare e salute umana. Il nostro personale è costituito prevalentemente da ragazze, di cui una percentuale molto elevata da ragazze molto giovani, under 30. Tutti noi viviamo esposti alla minaccia di quello che può essere considerato un nemico invisibile e che è rappresentato dall'esposizione quotidiana Uh, attraverso l'alimentazione, l'ambiente in cui lavoriamo e uh, l'aria che respiriamo ai contaminanti, inquinanti ambientali in forma chimica e in forma di particelle e nanoparticelle invisibile, un qualcosa di cui eh, avere timore, ma che noi non vediamo. Oltre il 50% della popolazione europea assume attraverso l'alimentazione un livello di contaminanti superiore alla soglia stabilita dall'EFSA. Il tema della contaminazione degli alimenti è una problematica che ehm, viene percepita come qualcosa di ineluttabile nei confronti de della quale eh, c'è poco che si possa fare. Bioscience Research Center lavora per migliorare la consapevolezza degli stakeholders nei confronti delle azioni che invece possono essere intraprese per ridurre l'ingestione e il contatto con i contaminanti ambientali. È importante eh, studiare quali saranno e quali sono già gli effetti della contaminazione anche in relazione ai cambiamenti globali del nostro pianeta a cui andiamo incontro. Comprare servizi da Bioscience Research Center è uno strumento per finanziare la ricerca scientifica e un esempio applicativo di questo è stata la realizzazione dell'app Ultrabio, un servizio completamente gratuito al cittadino e anche ai professionisti, quali dietologi e nutrizionisti, che eh, vogliano eh, monitorare il livello di contaminazione assunto attraverso l'alimentazione quotidiana. Questo strumento permette a tutti i cittadini di autogestire la propria esposizione mediante un sistema che tiene conto sia delle quantità e delle tipologie di alimenti introdotti nella propria alimentazione ma anche delle caratteristiche personali dell'individuo l'avere la possibilità di ehm, lavorare nel settore per cui ho studiato poter fare un lavoro e ricerca ehm, proprio in quello che, eh, che volevo, in ciò, che, eh, ciò per cui ho davvero passione, eh, la, la soddisfazione più grande potessi avere. Siamo fortemente eh, convinti che i risultati delle nostre ricerche possono portare a un eh, miglioramento delle conoscenze di base necessarie a definire eh, attività, interventi, linee guida e strategie eh, per il miglioramento della qualità complessiva eh, della vita e della salute della popolazione.